E siamo ora con il nostro ergonomo posturale, Ferdinando Pivetta. Buonasera Pivetta. Buonasera a tutti voi. Allora, c'eravamo ripromessi la volta scorsa di parlare di un annoso problema, no? che è quello delle scarpe con il tacco, in particolare il tacco 12 che portano le signore che, eh, insomma, eh, parrebbe non, non fare proprio bene alla postura e a, alla schiena, insomma. Ma Diciamo che il tacco 12 per noi maschietti è fondamentale da un punto di vista estetico, okay? ma in realtà genera un danno non indifferente. Tra, direi, tra le tante liste dei danni che può generare, ce ne sono veramente tante, il primo in assoluto è quello che poi tutti pensano sia un problema ereditario, la luce Valgo. Uno dei problemi è la luce Valgo, quello che si vede maggiormente. Insieme alla luce, quindi nel problema del piede, si, si possono accodare le dita a griff, quindi quelle dita che rimangono piegate, okay? le dita che si accavallano. Sempre nel piede puoi avere un neuroma di Morton che è una sorta di grosso callo che imprigiona eh, la zona tendinea, di solito sotto il terzo, il terzo dito, sotto la testa metà tassale del terzo dito. E poi via via scorrendo nelle donne soprattutto, problemi circolatori, nessuno pensa che le varici o le bene varicose eh, sono generate anche da un problema legato a un problema posturale, in realtà è un problema posturale perché vorrei farvi notare che non esistono eh, mh, arterie varicose perché l'arteria eh, è quel sangue che arriva direttamente pompato dal, dal cuore okay? mentre la parte venosa, quindi il sangue di ritorno, eh, ha un circuito diverso e perché venga ripompato verso il cuore quindi verso l'alto ci deve essere un meccanismo ben preciso che è legato alla parte meccanica che noi utilizziamo per cui il tacco impedisce alla, alla contrazione corretta di tutto quel sistema che favorisce la spinta verso l'alto del sangue venoso tanto che ristagna formandosi appunto le varici questo è anche legato alle microcapillarità alla rottura dei microcapillari alla, al problema di schiena, soprattutto mal di schiena nelle donne si vede spesso anche quella che viene chiamata la gobba del bisonte ok? Quindi questi sono tra, le tante, tra i tanti problemi, perché poi, sempre legato comunque al tacco, ce cioè ne sono, cioè sono tanti che uno fa fatica a credere, a pensare che sia legato a un problema posturale. Ecco, ma allora il consiglio dell'ergonomo è proprio eliminare i tacchi completamente? Immagino di sì, perché ne avevamo già parlato. Beh, Oppure c'è com un compromesso? Allora, co come ho detto l'altra volta, l'ideale sarebbe utilizzare meno tacco possibile, se non proprio non usarlo il tacco, ma... È commercialmente non esistono scarpe che siano quantomeno neutre, quindi dritte. L'ideale cosa sarebbe? Beh, oddio, non è l'eccezione che genera il problema. Se uno mette il tacco 12 per una serata a due ore, non è quello il problema. Il problema è la quotidianità. Nella quotidianità, esatto. cosa è meglio usare? In casa scalzi, proprio scalzi. Scalzi, meglio scalzi. calzini, scalzi. E camminare una superficie del giardino, perfetta, ok. Usare scarpe basse. Piuttosto, se dovessi fare, eh, dare un consiglio tra usare le ciabatte, e usare le scarpe o stare scalzi in casa, sicuramente è meglio stare scalzi, perché comunque anche la ciabatta genera un pericoloso meccanismo. Eh, vi ricordo, ho detto un'altra volta, che l'essere umano nasce scalzo, non nasce con le scarpe. Quindi una delle cose da fare è sicuramente questa. Poi eh, l'eccezionalità non è quello... Ecco, ma venendo proprio a un caso di specie, no? lei ha detto che non è l'eccezione che fa il danno. Però quindi se eh, una signora sta un paio d'ore col tacco, eh, non succede niente o quasi, insomma. Eh, però... Eh... Nel caso di, magari di, di, di qualcuna, penso a cameriere, banconiere, eccetera, che invece lo usano, sono costrette magari a usarlo per otto ore di fila, già lì comincia a essere preoccupante. La, già lì, perché, allora, innanzitutto, chi fa la cameriera, la parrucchiera, l'estetista, cioè quei lavori dove lavorano su spazi di movimento ristretto perché non fanno camminate in avanti per lunghi spazi come fare una passeggiata ma sono sempre negli spazi molto ristretti, lì il controllo baricentrico diventa molto più difficile. Più la scarpa è bassa meno danno si produce, non dico che è meglio, ma si produce sicuramente meno danno. Ma soprattutto poi bisogna fare un qualcosa che va oltre al lavoro, perché d'altronde dal lavoro uno è legato a quella situazione, come quelli che usano le scarpe antifortunistica, quella è, ti devi usare, non è che hai tante alternative, ti è obbligo a usare quella. Quindi al di fuori del lavoro fare delle attività di allungamento, assolutamente, delle attività di allungamento e delle attività complementari per poter cercare di minimizzare l'errore che viene prodotto in quelle ore di lavoro. Benissimo, grazie a Ferdinando Pivetta e anche con lui appuntamento alla prossima grazie settimana. Grazie a voi.